Parlareci delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2020-2021. Sono aperte dal 7 al 31 gennaio per tutte le classi prime delle scuole primarie e secondarie e per i corsi dei centri di formazione professionale regionali. Per sedere la scuola vai sul portale Scuola in chiaro, compila la domanda ed inviala. Si fa tutto online. Con il mio speed ci ho messo un attimo. Puoi registrarti già dal 27 dicembre, qui. Abbiamo detto tutto, no?